Quante volte avete dimenticato quella password? Io, per esempio, la password per accedere al mio servizio di telefonia mobile la dimentico sempre, oramai da 7 anni. Minchia quanto pesa. Se siete smemorati come me con le password, non vi preoccupate, la Fido Alliance vi copre. In particolare, i colossi come Google, Apple e Microsoft hanno annunciato che. Alla fine di quest'anno si potrà accedere a svariati siti internet senza l'utilizzo della password. Seguitemi per capire come! You can... the... They did that. Software. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Oggi sono in compagnia del mio cane, Kilua, che vuole far parte di questo video. Ma prima di cominciare, vi vorrei ricordare che se siete nuovi di questo canale: di iscrivervi e di cliccare la campanellina così non vi perderete gli altri video che pubblicherò ma stai fermo se volete ci potete anche seguire su Instagram dove pubblico anticipazioni sui video su youtube e foto di lui adesso entriamo nel merito la Fit Alliance che è nata nel 2012 con lo scopo di aumentare la sicurezza online ha fatto un grande passo in avanti per quanto riguarda la nostra sicurezza online non solo per quanto riguarda la sicurezza ma anche la semplicità con la quale noi accediamo ai servizi online. Oramai è ben noto che il concetto di password ormai è troppo vecchio, è insicuro, esiste dall'alba dei tempi prima che l'informatica esistesse, per questo motivo negli ultimi anni c'è stato un gran uso di quello che viene chiamato l'autenticazione a multifattore o multifactor authentication o MFA, chiamatelo come volete. Infatti, queste aziende che vi ho citato, per esempio Microsoft o Google, hanno sviluppato delle app per accedere ai servizi, non solo ai propri servizi, ma anche ad altri servizi online. E molto spesso vengono appunto utilizzati per l'autenticazione multifattore. Adesso, cosa sta cambiando? Queste delle aziende, che ripeto sono Apple, Microsoft e Google, vogliono completamente eliminare l'autenticazione tramite password ed implementare un sistema di autenticazione che è semplicemente basato sul vostro dispositivo mobile. Nella stessa maniera con cui voi sbloccate il vostro dispositivo mobile, potete accedere ai servizi online. Quindi se avete il PIN o l'identificazione facciale o l'imbrella digitale, lo stesso sistema utilizzato per sbloccare il vostro dispositivo mobile potrà essere utilizzato per accedere ai servizi online. E con questa nuova iniziativa io potrei accedere ai miei servizi online tipo YouTube per loggarmi autenticandomi su uno di questi dispositivi. Ma perché queste tre aziende? Beh, è molto semplice. Apple, Microsoft e Google hanno una vastissima fetta di mercato dei sistemi operativi sia mobile che per desktop e anche hanno un vastissimo mercato per quanto riguarda il browser perché loro vogliono rendere questo genere di autenticazione che sia flessibile. E anche senza interruzioni. Inoltre lo standard della Feed Alliance non è segretato e quindi qualunque sviluppatore è il benvenuto per implementare nelle loro app o nei loro servizi questo nuovo sistema di autenticazione. Adesso voglio dire la mia, utilizzando il proprio dispositivo mobile per accedere ai servizi online. È veramente sicuro come dicono? Per esempio noto che l'identificazione facciale è soggetta a quello che vengono chiamate presentation attack, In modo semplicemente se tu usi l'identificazione facciale per sbloccare il tuo cellulare una cosa che si può fare è semplicemente io metto una tua foto di fronte alla telecamera del tuo cellulare per cercare di sbloccarlo e la stessa cosa la si può fare con le bande digitali, è un po' più complicato però si può fare lo so che le cose in questo ambito stanno cambiando, si stanno migliorando onde evitare questi presentation attack però diciamo che il rischio c'è molto bene pinguini io ho finito di parlare però vorrei sapere la vostra opinione secondo voi un internet senza password è un internet migliore e più sicuro per tutti noi? fatemelo sapere nei commenti ma prima di chiudere vi voglio ricordare di non dimenticare l'appuntamento di venerdì che vi sbloccherà un ricordo oh, ma fai un saluto che sono mm. io vi ringrazio per avermi ascoltato e io e Kiva vi ringraziamo e ci vediamo col prossimo video ciao